Ciao e benvenuti a un nuovo video Allora, oggi vi voglio mostrare questa box mono brand eh, venuta da Look Fantastic Allora, il brand è Living Proof è questo qui, adesso ve lo mostro questa box l'avete visto anche prima comunque è fatta così eccola qua ci sono prodotti solo del brand Living Proof che è un marchio professionale per la cura dei capelli, con particolare attenzione alla cura dei capelli, ma anche all'attenzione dell'ambiente, perché queste formule non contengono siliconi ed oltretutto l'intero pack è in confezione riciclabile, non è cosa da poco. Allora, questa è una box. Composta da 6 prodotti, 4 in travel size e 2 in full size, ha un prezzo sul sito di Look Fantastic di 56 euro. A volte è in promozione, comunque fateci, dateci un occhio. E vi ricordo sempre che qui sotto nell'info box c'è il codice sconto per Look Fantastic valido sempre, non solamente su questi prodotti ma valido su tutto io direi di iniziare a guardare questi prodotti perché i prodotti per i capelli io sono sempre alla ricerca di prodotti per i capelli interessanti allora partiamo dai full size che vedo qua anche perché sono i più grandi uno è sicuramente questo, mettiamo qui la box questo che è il Perfect Hair Day Wakeling Mask c'è proprio scritto Silicon Free, è un 200 ml, maschera, trattamento, capelli, ok, lascia i capelli lucidi, morbidi e facili da mettere in piega, sto traducendo, perché non mi sono preparata prima, perché non sarei, non sarei io, mi piace proprio farlo in, in diretta, uso, Dopo lo shampoo, applicare una quantità generosa, lasciare 5 minuti e risciacquare. È proprio, è proprio chiuso quindi non posso neanche sentire il profumo perché ha proprio il pauro chiuso quando, quando sono ancora sigillati li lascio sigillati per il momento perché preferisco finire altri prodotti e poi utilizzare questi mentre altri brand oppure altri prodotti se ne incontreremo che non hanno questo tipo di sigillo posso tranquillamente aprirli e eh, poi metterli da provare questa per il momento la lasciamo chiusa quindi Andiamo avanti con l'altro full size che è questo perché è un 50 ml. Questo è un Restore Perfecting Spray, bellissima la confezione, scusate anche perché è tipo Soft Touch: eh, è un idratante in spray, un, eh, come si dice un siero conditioning? No, un balsamo idratante in spray. Quindi immagino senza risciacquo. Non lo dice veramente idrating di melancia, sì, ok, va bene e a questo punto! Buono il profumo e eh si sì, è molto leggero quindi è senza risciacquo ma va bene detangling idratante. Come può servire questo prodotto? Perché sì, dopo lo shampoo e la maschera, questo è de, aiuta a Restore Perfecting Spine, aiuta a mantenere in posa i capelli. Ora vado a vedere sul sito a cosa serve questo prodotto. Allora, sta registrando, ho fatto rec, sì, bene. Dunque, era inutile che stavo voglia dire potrebbe servire, potrebbe servire, sono andata a vedere a che cosa è stato pensato questo prodotto. Come dicevo, eh, ma come immaginavo, è un balsamo riparatore senza risciacquo, e ne avevamo capito, serve per andare a districare le lunghezze prima di pettinarli, da quando sono bagnati effettivamente sono un po' più delicati quindi se li districchiamo, li ammorbidiamo mentre li pettiniamo da bagnati se ne spezzano meno oltretutto è fortificante e c'è scritto che ha dato ai capelli trattati e colorati quindi, senza andare a immaginarci a cosa può servire serve a questo e adesso andiamo con le travel size e partiamo da sinistra e andiamo a destra quindi spero che ci sia un ordine questo vedo che è uno spray da 95 ml Full dry volume blast eh, volume texture clutter rubber styling finish spray. Eh, dry volume shampoo secco. È un volume a secco ma perché devo inventarmi le cose potrei tornare a guardare sul sito però non c'è l'iscrizione di niente andiamo a vedere se qui dice qualcosa si sì, lo dice esatto è un volumizzante a secco quindi si applica sulle radici, si massaggia e wow sulle radici si massaggia e dà volume. I prodotti che danno volume mi piacciono sempre molto. Speriamo che non ehm, rasci residui. Ma ve lo farò sapere perché lo andiamo a testare presto. Sempre dato che siamo in spray. Ah, eccolo. è questo qua, lo shampoo secco. Dry shampoo. Quello è solo volumizzante. Questo è lo shampoo secco. Da 92 ml. Eh, sì, questo va a... Togliere i residui di oleosità e, e gli odori, quindi anche gli odori perfetti. Uno shampoo secco da 92 ml. che oltretutto è un bello shampoo secco, eh, perché è una bella quantità. Proviamo, perché soprattutto nel periodo invernale, a me il shampoo secco serve sempre. Mettendo capellini, cuffiette, ed è, mi si sporcano subito i capelli. Solo la cute e non le lunghezze. Andiamo con gli ultimi due ok shampoo e balsamo ed è 60 ml l'uno questi sono perfect idea deve essere della linea esatta per le lunghezze e le punte danneggiate quindi un ristrutturante riparatore ottimo anche in questo caso che abbiano il prodotto il coperchetto di sigillo sinceramente ho visto mh, prodotti meno costosi meno costosi con il sigillo prodotti più costosi senza il sigillo quindi chissà chissà questa cosa perché dipende forse dal brand e poi c'è il balsamo sempre con lo stesso fatto quindi ehm... esatto overtime, quindi va sempre a ristrutturare e riparare i capelli danneggiati quindi va benissimo se hai capelli secchi oppure che tendenza a spezzarsi come nel mio caso, mi piace quindi una box, ah, a mio avviso, adesso è finita una box interessante per trovare bene o male buona parte dei prodotti di questo brand ho visto sul sito prima mentre cercavo così era, cos era questo però è una confezione bellissima ed ho visto che ci sono, questa è la linea classica per i capelli danneggiati o tutti i tipi di capelli ci sono anche linee per i capelli dei ricci e ho visto che ce ne sono diverse quindi interessante, però la box era solo in questo caso, quindi intanto io proverò sicuramente questi prodotti e vi farò sapere come mi sono trovata, fatemi sapere voi se le avete provato qualcuno se vi incuriosiscono ed è, nel caso che li avete provati, come vi siete trovate, io Spira è fatto conoscere un marchio nuovo e nel caso dei prodotti interessanti e che comunque sia ed è con questa box che è monomarca che li racchiude si possono provare diversi prodotti in travel size. quindi nel caso non ci piaccia lo shampoo o il balsamo non dobbiamo finire il boccetto da 200 ml ma con questo è molto più veloce ci possiamo fare una buona idea del prodotto perché è una travel size quindi ce n'è abbastanza per diverse applicazioni non è campioncino ed allo stesso tempo ed è de... non sia il prodotto grande nel caso non ci piaccia e niente con questo è tutto io spero di tutto un pochino di compagnia e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ehi sono qui ciao